Buongiorno ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Fortnite Oggi il Detective Blood cercherà di indagare al massimo e al meglio per il capitolo 3 di Fortnite Ho già intravisto qualche leaks, ho già intravisto qualche teaser di Fortnite E oggi andremo ad occhiare qualche dettaglio che alla maggiore secondo me sarà sfuggito Questo è il concept della mappa del capitolo 3 di Fortnite Ragazzi prendete tutto con le pinze, nulla è ufficiale In realtà neanche nulla è ufficiale per il capitolo 3 Però... Da come ne parla Fortnite, quasi stanno cercando di sottintenderlo, ecco, però per quanto riguarda la struttura, il concept e la qualità dei dettagli di questa mappa io credo veramente che sia molto molto molto veritiera rispetto a tanti altri leaks che siamo abituati a vedere nel corso degli anni è veramente ben fatta, ben strutturata tra l'altro voglio farvi notare come um, ci sono tanti biomi quanti ne abbiamo visti nel corso degli anni abbiamo la palude, abbiamo il deserto, abbiamo la neve, abbiamo la lava, abbiamo la giungla abbiamo veramente tutti i biomi che abbiamo vissuto nel corso degli anni di Fortnite io spero vivamente, spero vivamente che questa possa essere la vera mappa di Fortnite Perché ciò vuol dire, a parte che non so se ci fate caso ma secondo me comparata con la vecchia mappa Cioè con la mappa attuale è enorme Addirittura si dice che ci saranno 150 player per lobby Io ora non voglio, non voglio mettere bocca su sta cosa Perché sappiamo già i server di Fortnite quanto deficitino quanto facciano cagare Quanto facciano sboccare Di conseguenza io spero che nel caso ci sia veramente una mappa così grande Con 150 player Io spero, spero almeno Che riescano a fixare i server Anche perché non so chi di voi gioca competitivo Ma per l'amor di dio ragazzi Che ha messo, che ha giocato almeno una volta Un torneo di Fortnite in modo serio O addirittura anche l'Arena Elite ragazzi Le arena Elite sono lo specchio dei, dei, dei tornei attuali ragazzi L'ag assurdo, anzi nei tornei è peggio in realtà perché comunque ci sono tornei in cui vedi la gente volare Ma lasciamo perdere Torniamo sui leaks Allora Vorrei mostrarvi anche questo teaser Di Fortnite lasciato un paio di giorni fa E secondo me ragazzi A molte persone sono sfuggiti alcuni dettagli Vorrei basarmi molto su questo teaser Molto molto molto Perché ho visto che gente non ne sta parlando Ma secondo me Questo è uno dei teaser Uno dei primi teaser Rilasciati da Fortnite In cui vediamo delle armi totalmente rimosse dal capitolo 2 e secondo me potrebbero essere armi uh, che verranno introdotte di nuovo, nuovamente, nel capitolo 3 di Forn. Tra l'altro sono armi, tutte armi OG, ragazzi. Abbiamo il bolt action, ovvero il cecchino, quello classico, normale e silenziato. Abbiamo la R, l'arma del viceverso, una mitraglietta un normale. Abbiamo la deagle qui, pesante. E udite, udite, udite, udite, se magari si scansa dai coglioni. Qui abbiamo il fanteria anch'esso rimosso e questo pompa che così a impressione, così a pelle sembrerebbe il pompa del nonno. Ma secondo me, se notate la canna, la canna del pompa è molto più tozza, molto più corta, molto più compatta, Secondo me è un'altra tipologia di pompa Mai visto Mai visto nel gioco Quindi secondo me tutte queste armi Cioè tutte queste armi OG Che eh, sono state rimosse nel corso delle season Le rivedremo magari Come armi basiche nel capitolo 3 Io comunque ragazzi Vi rimando a Sabato 4 dicembre Dalle ore 8 Sono in maratona di 48 ore estendibile Sulla piattaforma Viola Troverete il link in descrizione Per fare Indagini sul nuovo capitolo Detective Blood ragazzi sarà alla portata di tutti Faremo indagini Su tutti i trailer Tutti i teaser Delle varie season e anche sulle schermate Di caricamento ragazzi Quindi mi raccomando non mancate Seguitemi su Twitch, seguitemi sugli altri social Per rimanere aggiornati e non ci sbacca Al prossimo video, ciao!